Ciao a tutti amanti della piscina e benvenuti in questo nuovo video. Prendersi cura della piscina nella stagione invernale non significa limitarsi ad installare una copertura, è importante continuare ad occuparsi dell'impianto durante la stagione di non utilizzo per assicurarsi un'apertura semplice e pulita il prossimo anno. Per accompagnarvi in questo impegno ecco per voi 4 consigli che potrebbero risultarvi davvero utili. Primo consiglio Controllare sempre che le componenti del sistema di filtraggio siano completamente prive d'acqua Quando le temperature cominciano a calare, l'acqua in eccesso rimasta in pompe, filtri e pompe di calore possono gelare, rischiando di spaccare tubi e componenti delicati Svuota attentamente quindi tutti i pezzi, in modo da evitare in futuro costose riparazioni o sostituzioni Secondo consiglio non trascurare l'uso di prodotti chimici durante la stagione di chiusura aiuterà a contrastare le contaminazioni da residui organici che si faranno inevitabilmente strada in piscina. I chimici in bassa stagione aiuteranno inoltre a prevenire la sporcizia che può comparire sulla linea dell'acqua durante l'inverno e che, in genere, si traduce in faticosi strofinamenti in primavera. Terzo consiglio. Qualunque sia il sistema di fissaggio della copertura invernale usata, è bene controllare periodicamente che cavi o salamotti restino al loro posto per evitare che la copertura cominci a scivolare in piscina se presente è bene controllare che l'air tube non si sgonfi non sai che cos'è l'air tube? allora ti invitiamo a guardare il nostro video in cui ne abbiamo parlato cliccando nel link in descrizione o nelle schede Quarto ed ultimo consiglio. Controllare le temperature è importante per raggiungere i chimici invernali prima dell'arrivo delle grandi gelate e per assicurarsi che l'acqua resti pulita senza una crescita eccessiva di alghe fino all'apertura in primavera. Bene, qui termina questo video. Facci sapere qui nei commenti quali di questi consigli stavi già applicando e quali altri invece non conoscevi.